Andremo a vedere varie tecniche di attacco e di difesa che ci permetteranno di vincere nella maggior parte dei casi. O almeno eviteremo di perdere, pareggiando. Per giocatore in attacco si intende quello che esegue la prima mossa, mentre il giocatore in difesa sarà quello che eseguirà la seconda. Se sarete in attacco, avendo a disposizione 5 mosse, punterete alla vittoria. Oltre a questo vi insegnerò tutto quello che conosco per riuscire a pareggiare se il vostro avversario è particolarmente capace. Se sarete in difesa, avendo a disposizione quattro mosse, punterete al pareggio. Oltre a questo vi insegnerò tutto quello che conosco per sfruttare l'incapacità dell'avversario. E ribaltare la situazione a vostro favore. Ogni parte sarà composta da minimo due video. Nel primo giocheremo in attacco analizzando innanzitutto i casi che ci porterebbero a vincere sicuramente. E poi vedremo anche quelli in cui è necessaria una disattenzione in più del nostro avversario. Alla fine vedremo gli errori da non commettere, che porterebbero il nostro avversario a vittoria sicura nel caso questi sia particolarmente capace. Nel secondo video giocheremo in difesa. Vedremo quindi le strategie da adottare per pareggiare. Con una particolare attenzione sugli errori da non commettere. Vedremo anche come vincere nel caso in cui il nostro avversario sbagli. Quando mi riferirò a uno dei nove spazi disponibili lo chiamerò con un numero, da 1 a 9, seguendo questo ordine. Dato che vi sono ben 362.880 combinazioni possibili servirà del tempo per analizzarle tutte. Ah ah ah ah sto scherzando. In verità vi saranno solamente tre sezioni principali. Apertura nel centro. Apertura ad un angolo. Apertura a un lato. Queste tre sezioni comprenderanno minimo sei video. Sottolineo la parola minimo poiché non conosco ancora bene il tempo necessario per spiegare ogni caso. Ad ogni modo, se lo scopo del canale risulterà gradito seguiranno anche degli approfondimenti. Detto questo adesso vi saluto. In segreto sto tentando di conquistare il mondo, cosa che mi porta via la maggior parte del tempo. Comunque vi prometto che prima possibile uscirà il primo video. Vedremo le strategie di attacco con apertura al centro. Buona giornata.